Hey boys, benvenuti in un nuovo video Finalmente su Fortnite hanno aggiunto le pizza slices, i pezzi di pizza quelli di cui si parlava ormai da troppo tempo e da napoletano mi sono detto chi meglio di me può recensire questo nuovo oggetto quindi l'ho presa proprio come una sfida personale attivo recensione dei cibo. Per questa bruttissima idea mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ah e di recente ho anche aperto un secondo canale, si chiama Lucas Mele, è un canale molto più personale parla della mia vita e delle mie passioni tra cui investimenti, università, palestra, quindi trovate il link in descrizione. Ora direi di startare con questo scempio di partita. Allora oggi questa sarà quindi la nostra prima recensione di cibo in tutta la storia del canale, probabilmente anche l'ultima, dato che non vedo motivo di recensire cibo su un canale da gaming, però mi sembrava Iniziamo bene. Allora, Waiu, io non so come sia possibile, Mamma mi sono trovato a fare le recensioni di cibo in coppa a Fortnite. Cioè, c'è un coppa a Fortnite, you. recensioni di cibo. Po forse non l'avete capito bene, quindi ve lo ripeto, ma le recensioni di cibo in coppa a Fortnite. Cioè. Credo ci voglia una certa abilità per ritrovarsi in questa situazione, devo essere sincero con me stesso. Un tizio è anche sul tetto, che chissà da dove sbucherà. Va, spero dalla porta principale. Anche se sta cecchinando sul tetto, quindi per ora... Io ne approfitto, mi curo, faccio le mie cose Mamma mia, signori Non ci posso credere, ha funzionato Secondo me con l'assalto faccio meglio, eh, infatti Con l'assalto è proprio un'altra cosa Cavolo, l'ho evitato Mi avesse anche eliminato Credo sarebbe stata la più brutta cosa Che io avessi mai fatto su Fortnite Credetemi Vabbè io comunque vi assaggio una pizza una volta Solo che attualmente la situazione per raggiungere la pizza è un po' particolare Oserei dire, a dir poco Sto fuggendo, bella Beh, Stavano tutti messi male, perciò, ok Allora, la pizzeria Sta più o meno in questa zona Noi dobbiamo raggiungere quel palazzo Al piano terra, lì c'è la pizzeria C'è tomato Ed, fratma tomato Ed Che ci farà una grande margherita, spero Anche se non so come è fatta bene la pizza Quindi, andiamo Al volo Questo è il ristorante, anche se a me sembra più una babberia, Sinceramente, questo è fratma tomato head. Da lui possiamo acquistare la pizza per 50... È Un po' tantino, sinceramente, 50, 50 lingotti. Ma credo che ce lo faremo andare bene. Diciamo che come se fossero 5 euro, eh? che come prezzo della pizza napoletana, vi posso dire che ci sta. Location del locale 2, però fortunatamente ce la siamo presi da sporto. E direi di provarla. Allora, ci sono 8 fette, di cui noi possiamo portare appresso ora solo 2. Una volta che la piazza è a terra, se ne possono portare solo 2. Infatti, le altre che prenderemo, come potete vedere, scusatemi, le altre che prenderemo cadranno infatti fuori. Boh. La pizza non si presenta bene, stanno funghi porcini, so, vabbè, funghi, poi que questi sembrano pezzi di verdure, ortaggi non ben definiti e poi una roba viola. Diciamo che la pizza è un po' inquietante. A livello di consistenza a me sembra molto un biscotto, se posso dire. Eh, non si piega in mano, no, è proprio un biscotto. E il sapore è gustoso, perché in realtà ripristina 25 di vita e 25 di scudo... Con un massimo di 50 di scudo E 100 di vita Quindi magari dei Gusto ci può stare Gli darei un bel lotto. Location però 2 Presentazione 1 Quindi diciamo come media dei voti 11 diviso 3 3 e mezzo Tipo una cosa del genere Ok Devo capire però da dove mi stavano sparando Oppure non ci interessa forse Ciao Probabilmente è il caso di spostarsi perché sto vicino a una montagna Esattamente quello che stavo dicendo sto vicino a una montagna E ci potrebbe essere un tizio che mi sta per piccare <coughs> Va bene, andiamocene Approfittiamo degli alberi Ah, c'è andata bene Ma che cavolo... Sono piuttosto convinto che il tizio mi abbia perso di vista uh. Eh ma devo vedere se c'era ancora qualcun altro Vabbè Al volo Queste le lasciamo, queste le raccogliamo Non credo ci sia qualcosa di interessante sinceramente quindi andiamocene mi Sembra che non ci sia più nessun altro anche se, va, mi fa strano, sinceramente. Sta qualcuno lì. Eh, lo vedo, infatti. Però non mi ha ancora notato. Mm. Bravo. Però bravo. Veramente bravo. Spero solo che non mi pusci quel tipo. Ok, l'abbiamo collegata. Sinceramente credo sia meglio per me Ok Terra Uno contro uno Ho un'idea Complimenti! Cioè, questo tizio ha fatto veramente quello che ho visto? Molto probabile che stia senza materiali. Dai, sei serio? No, ma veramente, dai, otto di vita ragazzi, non ci posso credere <ride> Vabbè, GG, che devo dirti Piccato per la partita, alla fine me la sono giustata malissimo in uno versus uno Ma fa nulla l'importante era assaggiare sta pizza Che comunque tutto sto granché non era Mi raccomando, iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto E attivate la campanellina E vi ricordo anche di iscrivervi al mio secondo canale, Lucas Mele Lo trovate in descrizione Noi boys, ci becchiamo al prossimo video